Sono Laura Antichi, mi trovo in Vircadia, ho creato un cubo e ho applicato uno script cambia colore al tocco, come si può vedere. Ecco, cliccando sull'oggetto, l'oggetto cambia colore E così potrei continuare a far cambiare colore a questo cubo. Ciao!